Piuttosto semplice e funziona in questo modo. Eh, ci divideremo in eh, quattro gruppi, quattro gruppi di, eh, di lavoro composti da eh, tutti voi che sarete distribuiti ognuno in, in un gruppo, eh, scelti in modo casuale. E in questi gruppi saranno presenti. Andrea Stocchiero, della Foxiv, che non ho menzionato prima perché non è fra i relatori, ma è uno dei principali artefici di questo, di questo progetto e anche quindi anche dell'iniziativa di formazione. Mattia e Rocco, i due ricercatori del Cespi, e il sottoscritto. In questi incontri, in questi piccoli gruppi, dovremo cercare di sviluppare alcuni concetti e poi vi dirò meglio come lo faremo ma eh, prima di eh, aprire le porte ai gruppi di lavoro e dare le indicazioni su come procedere eh, abbiamo pensato di eh, presentarvi io ho già presentato i miei colleghi che però poi prenderanno la parola e si presenteranno da soli ma soprattutto ci interessa che tutti voi che vi frequenterete a lungo per i eh, numerosi incontri che sono previsti in questo i diversi moduli che sono previsti in questo incontro che eh, possiate eh, conoscervi l'un l'altro, eh, gli amici del CESPI, gli amici, anzi le amiche di Dokita che sono che sono presenti oggi, i relatori appunto e quindi io chiedo vi eh, propongo che ciascuno prenda la parola per pochi secondi per dire esclusivamente il proprio nome e cognome il paese da cui proviene, il comune in cui vive e lavora, due comuni se vive in un comune e si, e si sposta per lavorare in un altro, e da quanto tempo, da quanti anni, la persona si trova in Italia. Nient'altro, perché poi tutte le vostre speranze, le vostre punti di vista, le vostre esperienze, eccetera, avrete modo di svilupparle nel corso, eh, corso dell'incontro. Infatti dopo i gruppi di lavoro ci sarà la presentazione della ricerca di Mattia e Rocco, poi ci sarà l'intervento di Gianni Bottalico e poi ci sarà uno spazio congruo perché voi possiate reagire a ciò che avete ascoltato dire la vostra opinione. Quindi spazio per dire come la pensate ne avrete qui e nei prossimi incontri. Per il momento nome, cognome, comune, dove eh, vi, vi trovate e vivete, Paese di provenienza e da quanti anni siete in Italia? Prego, a voi la parola. Non so, Andrea, se vogliamo seguire un ordine alfabetico, se usiamo una lista o ciascuno si... Io direi dalla lista della chat se che ho davanti io. Benissimo, allora tu chiami. Allora inizio io, sono Sergio Schott. Eh, italiano, nazionalità italiana, latina presidente di un'associazione eh. grazie oh, io fino ad ora ho parlato I nostri amici che vengono dagli altri paesi ovviamente abbiamo, e qui me ne scuso abbiamo anche appunto esponenti di associazioni il primo è, è Sergio e anche tutti gli altri e le altre sono benvenuti e fanno parte di questo collettivo prego E eh, non so se si può presentare Serena Cattacin? Ok, salve a tutti, mi sentite? Sì. Ok, salve a tutti, sono Serena Cattacin, vivo e lavoro a Latina e sono operatrice sociale per Caritas Latina. appunto. Grazie. Grazie a voi. E Gorprit? Gorpret. C'è... Si sente l'audio? Andiamo magari avanti e poi torniamo da 볼prit. Faraz Zakir, mi sentite? Ah sì. Buonasera. Sì. Allora, io vengo dal Kashmir, Pakistan, eh, vivo a Formia. Lavoro come operatore sociale con progetto SAI di Formia. Grazie. Da grazie quanto tempo in Italia? Sono più o meno nove anni. Bene, grazie. Grazie a voi. Poi abbiamo Vittori Ogogo. Sì, sì. Io sono Vittorio Ogogo. Vengo dalla Nigeria, abito a Privenno, Ho fatto otto anni in Italia. Ora non sto lavorando. Ok. Grazie. E poi abbiamo Baginca. Sì, io mi chiamo Lamin Baginca, vengo dal Senegal, sono qui da tre anni e mezzo. Eh, Abito adesso a Cori, prima stavo a Latina, però adesso sto a Cori. Ho lavorato l'anno scorso da un'associazione in servizio civile, però adesso non sto lavorando. Ok, grazie. E abbiamo poi eh, Felix. Uh, io vengo da Pontinia, eh, sono un cittadino italiano. Sono cresciuto qui, però ho origini indiane. Ok, grazie. E Barbara Corvarola? E ciao, Latina originaria di Genova, ma da 25 anni vivo a Latina, 58 anni e attualmente sto frequentando un corso da Aos e lavoravo nel settore dell'immigrazione. Grazie. E Francesco Ciccone. Buon pomeriggio a tutti intanto. Io vivo e lavoro a fondi, sono un consigliere comunale, ho ricevuto il graditissimo invito dall'associazione Articolo 24 con cui spesso collaboriamo e che è partner abituale di dotita e di progetto diritti e sono felice di essere qui con voi e di condividere questa esperienza. Grazie, poi abbiamo Ilarina, penso sì, Ilarina. Mi sentite? Mi faccio... Sì. Eh, scusate ma c'è una connessione un po', provo a mettere il video anche dopo, eh. un attimo. Okay. Allora io sono della Caritas di Latina, sì. sono la responsabile del, del centro di ascolto ehm, diocesano. Okay. E Ivana? Buonasera a tutti, io sono Ivana Tibaldi, sono un'insegnante di italiano per stranieri, lavoro nel progetto SAI di Forna. Grazie. E Janet? Janet ci senti? Ok. Ah, buonasera, sono Janet, sono da, da Kenya, sono qua da vent'anni, adesso non lavoro. Lavoro del servizio in famiglie. Sì. Ok, grazie. E Laura Perrotta, Tempi Moderni è la partner. Ciao a tutti, sì. Laura Perrotta <ride> sono dell'associazione Tempi Moderni, io sono è, è estranea, nel senso che sono a Roma, non sono esattamente nell'Agropontino, ma un pochino più in là. E, originaria di Lecce, vivo a Roma da 15 anni. Grazie, e Lorenza Fosco. Sì, ciao, sono Lorenza Latina e faccio parte dell'ufficio diocesano Migrantes. E come professione sono insegnante. Benvenuta Martina, non so solo il nome, c'è. eccomi, eh, non, non metto il video perché la connessione mi salta in continuazione um, allora sì, io ho vissuto, sono nata e cresciuta a Latina, ci ho vissuto fino a qualche mese fa eh, da gennaio vivo e lavoro a Roma eh, faccio parte dell'associazione Zai Saman ho lavorato come insegnante di come operatrice sociale grazie e Nirab? Buonasera, mi sentite? Sì. Mi chiamo Nirab SM, ho 22 anni e vengo dal Bangladesh, sono bengalese e abito a Terracino, provincia di Latina. Ok, da quanti anni sei in Italia? In Italia sono più di 15 anni che sono in Italia. Grazie, poi vedo qui un me medio. Eh, buonasera. Io sono medio, ho 23 anni, sono in Italia da, da quasi quattro anni e vivo alla Cina. Okay. Poi lavoro a Terracina eh, nell'azienda agricola. Piacere. E Poi abbiamo Tina. Yeah. Hey, buonasera, eh, sono Tina Di Fazio, io abito a Fondi, sono un'insegnante e appartengo a Fondi Vera, lo stesso movimento politico a cui appartiene Francesco, il consigliere comunale che ha parlato prima. Grazie. Poi c'è Tony Victory. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Mi chiamo Toni Victory, abito a se stesso. Sese Scalo, sono studente di CIPIA Latina, ora non sto lavorando. Ok. Il paese? Non ho sentito il paese. Nigeria. Oh, scusami, sono nigeriano. Forse la connessione un po', che è un po più va e viene. Vabbè, tanto comunque torniamo anche su victory se non sbaglio. Poi abbiamo Paolo De Arcangelis, di articolo 24 immagino. Sì, per... ciao a tutti, eh, non apro il video perché ho grossi problemi di connessione, mi scuso con voi, comunque sì, sono Paolo De Arcangelis, sono un avvocato e sono il presidente dell'associazione articolo 24. Un saluto a tutti. Salve, poi ho iPhone che immagino sia il cellulare <ride> e... <ride> E eh, sì, prego, Iphone. Probabilmente non ci ascolta. Eh. Ricordate quando ah. prendete la parola di aprire il microfono? <ride> Tipico errore che facciamo tutti, può succedere. iPhone devi aprire il microfono. Va bene. Eh, il... Va bene, comunque sì, eh, resta Pina. Però iPhone forse non sa che, c è, c è si, chiama. Eh, che si chiama iPhone. <ride> ah, infatti quella era la stessa eh? cosa <ride> che volevo fare anch'io. <ride> Va bene, ciao a tutti, buonasera, ben ritrovati, sono Pina Sardano, vicepresidente di Tempi Moderni, vivo a Roma, anche se insomma, siamo su, collegati su Sabaudia eh, e sono cilentana. <ride> ciao! Ciao! E è entrata adesso Elio Zappone. Non so se è con noi... Oh, è con noi ma non è con noi e non so se mi sono dimenticato o dimenticato qualcuno o qualcuna e perché la chat poi si muove spesso quindi sono andato non so Gurpret se adesso ha ripristinato ecco. sì. ciao sono Gurpret. sono un mediatore di caritas latina abito a latina dieci anni che sto in italia e da Beh. che paese vieni? Sono dall'India, sono indiano. Ok. Benissimo. Ok, e penso che ci siamo presentati tutti e Beh, No, tu ti sei presentato, Rocco, Andrea, Cecilia. E infatti Michele. volevo arrivare a voi. <ride> allora, quindi andrei con Andrea, prego Andrea. Ciao, sono Andrea e eh, lavoro anch'io al Cespi come ricercatore. Sono veneto ed è da vent'anni che sono venuto ad abitare a Roma. Rocco, prego. Ciao, sono Rocco, ricercatore del Cespi. Sono di Foggia e da dieci anni sono qui a Roma. Eh, Dario. Tu ti sei presentato, però... Beh, vabbè, sembra... mi avete visto. L'unica cosa che non ho detto è che sono nato a Milano e da quando avevo sei anni sono nato a Roma, ma da ormai quasi trent'anni mi sono trasferito a Cerveteri, che è patria etrusca. Noto che praticamente nessuno è nato in un posto per rimanerci, e anche chi è di Latina si è dato subito da fare per andare a Roma e chi è di Roma per andare a Latina, quindi... Siamo in un bel eh, una bella famiglia di gente in movimento, come sarebbe anche se prendessimo a caso delle persone per strada, ormai è, è la nostra forma mentis e, e forma vivendi. E Cecilia, prego. Cecilia, sì. Cecilia che invece è di Terracina, lì c'è rimasta per sempre. Non so se mi aveva detto che si doveva assentare per qualche ah, minuto, ecco però. Mi sì. eh... eh, metto in orizzontale così mi si vede meglio. Ciao a tutti! E bentrovati, sono molto contenta dell'avvio di questo corso di formazione, io sono in allegra compagnia delle mie figlie, quindi disattiverò prestissimo l'audio, ehm, faccio Marla parte anch'io del progetto Get Up, e vivo a Terracina, ehm, però sono della provincia di Monza e Brianza, quindi arrivo dalla Lombardia, i miei genitori invece sono pugliesi, quindi sì, insomma un giro migratorio anche all'interno della mia famiglia. Buon incontro e buon corso a tutti. Usa, cara Cecilia, semplicemente sì. perché io sono balese, vivo seregno, quindi tu sai dove ah. è. E quindi abbiamo il comune, e avevo un compagno di classe a liceo che era proprio, si chiamava Calò. Hai visto? Calò. <ride> oh. Però origini salentine, non um, baresi. Eh, vedi. Bene, Gianni eh, eh, eh, eh, lo diamo per presentato allora. Sì, origine salentina anch'io, perché ho dalla parte salentina, da a parte barese, vivo a Milano da tanti anni e, e ho vissuto anche un po' a Roma, quindi ho fatto un po' di tutto. Nessuno, ecco, nessuno è come hai visto, neanche Cecilia è della sua terra, quindi fondamentalmente ha le origini un'altra parte. Quindi ci siamo quindi tutti. Nessuno di noi, nessuno, se, se, se ci dicessero. Tornatene a casa tua, nessuno saprebbe esattamente dove deve andare. Eh. No, ognuno ha la sua casa, ma insomma eh, ne no. abbiamo passate tante. Bene, a questo punto io credo che sia tempo di aprire i uh. gruppi di lavoro e direi... Che ehm... Elio forse che si vuole presentare? Ah, chiedi sì, di... dai, eccomi, scusate un po' in ritardo. Io sono Elio Zaffone. E sono un avvocato immigrazionista e gestisco uno sportello legale qui a Terracina soprattutto per migranti ma anche insomma, in generale per persone che vivono situazioni di marginalità sociale con difficoltà insomma, di vario genere e mh, collaboro anche con la Caritas eh, di Latina con la quale insomma, gestisco uno sportello legale anche lì insomma sulla falsa riga di quello di Terracina eh, dedicato ai migranti, a persone che hanno difficoltà insomma, di vario genere e collaboro con l'avvocato di Arcangelis, Francesco Paolo di Arcangelis. Benissimo, Eccomi. grazie. A questo punto... Dai, non so se vuoi ripetere un attimo le regole di questi gruppi di lavoro. No, no, devo sia... darle ancora le regole. Le regole sono le seguenti. Allora, adesso ci divideremo in stanze. Zoom ci permette di dividerci in, in gruppi, ognuno dei quali funziona come un piccolo Zoom di questo è maestro Rocco che eh, Rocco Pezzillo che adesso ci eh, smisterà direi per lo smistamento di utilizzare l'ordine che ha seguito eh, Mattia per dare la parola e sarà causa casuale casuale va bene quindi lo gestite tu e Mattia funzionerà così ogni gruppo in ogni gruppo ci sarà una persona del progetto ci saranno Rocco, Mattia Andrea e il sottoscritto e eh, si chiederà ai partecipanti, ciascun partecipante, di illustrare i, i tre aspetti fondamentali sintetizzati in pochissime parole delle, eh, per ciascuna delle tre dimensioni chiave individuate eh, dal, eh, dal progetto, individuate in questo corso e che sono la dimensione sociale, la dimensione ambientale e la dimensione economica del, dei problemi legati allo sviluppo sostenibile e all'integrazione. Quindi, in questi diversi ambiti, quali sono per ciascuno di noi i tre problemi fondamentali, principali? che ci separano da un pieno sviluppo sostenibile e da una piena integrazione e inclusione sociale. Poi, questi, una volta che ognuno avrà dato all'interno del gruppo i suoi tre punti, cercheremo di, eh, di eh, tirare fuori per ogni gruppo una so un solo concetto chiave per ciascuna delle dimensioni. Quindi ognuno ne butta dentro tre, le discutiamo tutte all'interno del gruppo e alla fine emergerà, speriamo, un problema chiave per ciascuna delle tre dimensioni. Questo lavoro di sintesi, per ragioni di tempo e, e non certo di prevaricazione, eh, lo porteremo avanti noi eh, capigruppo, diciamo, Rocco. Ma io purtroppo io non riesco e... a entrare nel... E, e, sì. Scusa un secondo Rocco, poi vediamo così concludo questo, poi rientriamo appunto in plenaria, tiriamo fuori i eh, problemi che sono emersi in ciascun, gru ciascun gruppo, e poi ascolteremo da Rocco e Mattia quali risposte invece si sono avute nello eh, sviluppo della, eh, nel corso della ricerca che loro hanno svolto e che avevo presentato inizialmente rivolgendosi fondamentalmente a eh, eh, immigrati che lavorano nel territorio dell'agropontino e, e, e giovani studenti. Ovviamente tutto questo poi in relazione con le associazioni che sul territorio eh, operano. Ecco, questa è la dinamica, vorremmo fare 10 minuti di lavoro nel gruppo e 10-15 minuti nella presentazione in plenaria dove potranno anche venire delle osservazioni eh, per poi appunto dare la parola ai nostri due ricercatori eh, Rocco eh, si è risolto il problema? no perché come organizzatore non mi fa entrare nelle stanze cioè riesco ad entrare nelle stanze ma non riesco ad essere non so se boh eh... Forse qualcuno no, non è Pina, fu, fu. non riesce a aprire le stanze. No, io, io ho aperto le stanze, ma non riesco ad assegnare la mia presenza in una stanza. Quindi... Io direi che Però... di Imperio chiediamo a Pina di poter fare la capogruppo. Nella al sua stanza. Al posto di Rocco. La cosa è molto semplice, cioè alla fine bisogna, eh, ti avevamo avvisata però, eh. va bene, la cosa è molto semplice come diceva, come diceva Dario, cioè dobbiamo uscire dalle stanze con tre problemi, uno per il lato economico, uno per il lato sociale e uno per il lato ambientale che tutti quanti consideriamo eh, rilevanti nel caso dell'agropontino, ovviamente. Quindi una prima discussione tutti quanti insieme e poi si selezionano questi tre problemi principali dell'agropontino per economia, società e ambiente. Ok? Grazie. E allora diamoci il tempo, rientriamo, dunque, se tutto va bene, diciamo, entriamo eh, entro le diciamo che per le 7 eh, e un quarto 7 e 20 rientriamo in plenaria sono le 7 e 5 ora che si fanno i gruppi va bene va bene allora rocco facci sognare facci entrare come è andata ma eh, è andata bene nel senso che i partecipanti hanno Indicato diverse questioni per tutte e tre le dimensioni. Io direi che forse la, la, la percezione condivisa eh, più di fondo è una mancanza di mh, programmazione e stabilità del, dei servizi sociali, ambientali, eh, un senso di precarietà e di provvisorietà che si porta avanti da anni e che ha provocato delle situazioni di difficile trasformazione. In campo ambientale il grande problema dei rifiuti, in genere di una trascuratezza ambientale, è stato citato anche il problema degli incendi boschivi, però io direi che la questione dei rifiuti forse è proprio di questo eh, senso no? di, di, di sporco, di, di sporcizia, di inquinamento. E abbastanza diffuso. A livello sociale sono diverse le questioni, eh, da un lato in alcuni territori di più la mancanza di servizi sociali, in particolare per l'integrazione, o dall'altro la presenza di servizi sociali e però una mancanza di informazione e possibilità quindi di accesso a questi servizi sociali. E poi alcune mancanze specifiche come l'assenza di mediatori culturali, la non presenza di una consulta per le comunità straniere e problemi di accesso quindi alla sanità, per esempio. No? E Infine, dal punto di vista invece dell'economia, eh, direi due questioni di fondo, quella della, di una disoccupazione in crescita e dall'altra anche di una precarietà lavorativa e di salari bassi. Io mi, ero, mi sono segnate queste come le principali. Benissimo, grazie Andrea. E Mattia? Sì, eh, allora, la nostra discussione eh, si è incentrata soprattutto sulla questione lavorativa e lo sfruttamento lavorativo, soprattutto nel, nel settore agricolo. E in realtà i tre, temi, eh, i tre diciamo, sì, temi che sono usciti fuori sono... Tutti collegati insomma, a questo nucleo centrale che è appunto il lavoro in agricoltura. E naturalmente sotto il punto di vista... parto dall'economia, che probabilmente è il più diretto e sì, è il più esplicito. Naturalmente si, parla, si è parlato di, di, di, di sfruttamento lavorativo e quindi non si poteva non parlare delle, del, appunto, sia delle condizioni di, di lavoro e del e dei salari che poi eh, i lavoratori braccianti in agricoltura percepiscono rispetto al, agli orari eh, di lavoro che fanno. Naturalmente il territorio è tristemente famoso per, per il fenomeno del caporalato e quindi è stato uno dei temi. E la cosa interessante è come invece è stato collegato questo macro tema agli altri due e che è quello appunto sulla società e, e che molti hanno detto in realtà che Ehm, la, la, la, il problema principale è il fatto dell'integrazione eh, dei migranti all'interno del territorio integrazione nel senso innanzitutto di appunto ehm, conoscere il territorio ma conoscere soprattutto ehm, il territorio sotto il punto di vista sia dei servizi naturalmente e, e soprattutto poi nel, eh, in termini di, ehm, di diritti dei lavoratori cioè, loro, quello che dicevano, è una cattiva integrazione vuol dire anche non comprendere e capire quali sono i diritti e i doveri dei, dei lavoratori all'interno, in quel caso specifico, del, del, del settore agricolo. E, invece sull'ambiente, qui ancora più curioso, invece, era la, il, il tema strettamente legato al il lavoro agricolo e l'utilizzo e dei fitofarmaci, ad esempio, e concimi eh, all'interno appunto di questo settore che sono dannosi sia per i lavoratori naturalmente, ma sia per l'ambiente in generale. Eh, naturalmente parlando di sfruttamento lavorativo, molti hanno sottolineato il fatto che eh, in molti casi eh, non vengono dati eh, dispositivi di protezione ai ai lavoratori stessi e naturalmente avendo ripercussioni poi sulla salute, che a loro volta poi si, si ripercuotono nell'utilizzo, nell diciamo così, poi dei servizi del territorio come quello ad esempio sanitario, che appunto non essendoci poi l'integrazione un una conoscenza del territorio, molto spesso si arriva nei posti già con aggravamenti dal punto di vista della salute. Mi taccio. Ottimo. Grazie, Pina. Eccomi, cercherò di non essere ripetitiva su alcuni punti già trattati e soprattutto ehm, oltre alle problematiche noi siamo anche soffermati sulle opportunità che si potrebbero sviluppare. Eh, non so se questo è stato un diciamo, mio avanzamento di, di lavoro. Siete portati scusatevi. avanti <ride> col lavoro. Sì, vabbè, eh, poi... Purtroppo, essendo entrata così... In corsa allora eh, sicuramente i tre temi anche qui nel nostro gruppo eh, si intrecciano come in un grande mosaico eh, partendo dal lato economico eh, dove appunto eh, si è parlato del problema dei, del decreto salvini e come quindi appunto tutta la questione del lavoro nero l'emersione del lavoro nero eh, quindi sviluppare nuove eh, politiche eh, territoriali eh, che aiutino Uh, i migranti a, a, a trovare un lavoro uh, mh, rispettoso e nello stesso tempo però ecco qui entra anche il sociale cioè, cioè la necessità della formazione della formazione linguistica e qui è emersa una bella discussione perché appunto eh, le due ragazze che hanno fatto parte del mio gruppo hanno detto noi eh, abbiamo studiato l'italiano ma l'italiano si, si tende a studiare la mattina noi abbiamo famiglia e quindi la mattina non possiamo per questioni organizzative frequentare il corso quindi sarebbe importante eh, riparlare della questione della formazione in orari più consoni ai migranti stessi e quindi non agli orari eh, diciamo tipici eh, di, di, di, di, di, di, di educazione. Eh, interessante la questione ambientale, cioè l'utilizzo. Necessità della viabilità, cioè la sostenibilità via della viabilità, e la necessità di avere più spazi verdi dove appunto sappiamo anche che sono molto utilizzati dalle comunità migranti, eh, e qui anche una sicuramente una cosa molto interessante è stata la proposta di trovare dei momenti di convivialità dove poter parlare l'italiano, quindi dove i migranti possano parlare l'italiano che molto spesso viene parlato solo nei luoghi di lavoro e quindi anche il loro grado di italiano mm. si ferma a quello stato, quindi dice troviamo un momento di eh, convivialità anche in un luogo fisico dove noi migranti possiamo eh, dialogare con altri italiani e eh, magari anche qui eh, condividere le culture eh, sia quella dei, dei migranti, quindi della provenienza dei migranti, che quella italiana. Eh, poi la, la necessità del riciclo, del riutilizzo, eh, è importante socializzare anche questo e eh, eh, sicuramente per quanto riguarda mh, proposte, Sergio ci diceva che esistono dei bandi che, a cui i migranti possono partecipare, che però sono poco conosciuti, quindi anche diffondere... Queste possibilità qua esistono a livello elettorale regionale. Credo di aver detto tutto. Se non l'ho fatto mi scuseranno i miei... Bene, grazie. Allora, nel, nel nostro gruppo i temi sono stati tra, trattati, come praticamente anche in tutti gli altri, con una forte integrazione fra, fra i diversi piani, sociale, economico, ambientale. Ma in primo luogo va bene, c'è comunque un problema di fondo, abbastanza di lunga, con radici insomma, abbastanza diffuse anche nel tempo, che è quello il tema dei pregiudizi e quindi di una... settori sociali abbastanza repulsivi rispetto, rispetto ai migranti ma eh, al di là di questo si è sottolineato la eh, difficoltà dei servizi pubblici di rendersi eh, di essere inclusivi da una parte eh, i, i migranti vengono trattati eh, separatamente per quanto riguarda i loro problemi rispetto alla popolazione in generale ma dall'altra parte eh, e questo non dovrebbe essere, perché dovrebbero essere comunque eh, considerati alla stregua del resto della popolazione, nelle possibilità di accesso e anche di eh, utilizzo dei servizi, dall'altra eh, sembra mancare una capacità di dialogo dei servizi pubblici verso, verso gli stranieri. E quindi eh, gli stranieri da una parte si trovano con dei percorsi ad hoc, eh, dall'altra parte questi percorsi in realtà diventano separazione separatezza e eh, non permettono loro comunque di accedere in modo efficace ai servizi universali, per così dire, dove peraltro appunto gli operatori non sono, non sono preparati. Questo poi eh, diventa particolarmente pesante quando eh, e come nel contesto pontino e della provincia di Latina, molti di questi servizi sono eh, carenti, poco affidabili, con, eh, con modalità di erogazione eh, di, di bassa qualità e eh, poco costanti eh, e affidabili nel tempo. Per quanto riguarda il lavoro, si, si conferma il tema dello sfruttamento del lavoro nero che avete indicato, con una sottolineatura del fatto che condizioni di lavoro, soprattutto nei campi, con ritmi molto eh, forti, si parla di, di entrata tra, diciamo, l'insieme del ciclo eh, di lavoro, eh, spostamento, eccetera, porta i, i lavoratori immigrati, immigrati a, a stare in giro per 11 ore, questo non gli permette di puoi accedere a, a servizi legali, a, a tutto ciò di cui avrebbero bisogno e peraltro il modo in cui lavorano, lavoro sottopagato, dequalificato, iper ripetitivo e senza alcun tipo di responsabilità fa sì che anche il loro apprendimento del linguaggio eh, in questo contesto sia bassissimo, sia assolutamente elementare e la non padronanza del linguaggio a livelli appena sufficienti è a sua volta una causa della difficoltà di integrazione una volta usciti dal, dall'attività eh, di lavoro. Eh, mancano poi eh, servizi di supporto e orientamento alla eh, imprenditorialità, ma questo si è segnalato non è tanto eh, per gli stranieri in quanto tali, ma è una mancanza generale che, che sconta eh, il territorio. Per quanto riguarda l'ambiente, ci si è concentrati sull'introduzione di eh, modalità di separazione raccolta differenziata dei rifiuti che secondo alcuni eh, segna comunque marca un passo avanti rispetto al passato e anche piuttosto qualificante per il territorio, dall'altro canto però eh, si, si segnala che a volte questi servizi sono prestati in modo un po' approssimativo e poi quindi in realtà eh, il, modo in cui, il cattivo modo in cui vengono, viene fatta la raccolta non invita i cittadini a proseguire in comportamenti virtuosi in questo ambito e questo si, eh, diventa un problema particolarmente sentito e particolarmente visibile per quanto riguarda molti, molta, molti giovani stranieri. Ecco, questo sembrano essere sostanzialmente l'intreccio di, di problemi che sono emersi. Anch'io mi scuso per eventuali eh, mancanze. Ricordo che dopo, eh, dopo gli interventi dei nostri relatori ci sarà comunque spazio per un dibattito in cui ognuno potrà nuovamente riprendere e approfondire questi temi. Bene, a questo punto io senza eh, togliere altro tempo darò la parola a Mattia e Rocco, che ci presenteranno i risultati della ricerca svolta dal CESPI eh, sul territorio pontino. Prego. Sì, eh, allora, ciao di nuovo. Eh, allora, questa attività che oggi stiamo facendo eh, è una delle, delle azioni previste dal progetto Get Up che... E appunto è stato realizzato, da, promosso da, da, dall'organizzazione Docita insieme appunto a noi del CESPI, e Tempi moderni, il GUS, progetto diritti, articolo 24 e, e la Caritas. Insomma, questa ricerca che oggi andremo a presentare è un po' il risultato di tutte le attività che abbiamo svolto, attività che si sono concentrate maggiormente all'interno delle, delle scuole del, del territorio dell'Agro Pontino. Abbiamo preso, abbiamo partecipato a una serie di incontri all'interno di dieci scuole diverse di cinque città del territorio, Terracina, Sabaudia, e Fondi, Formia e Terracina, e nel quale abbiamo cercato di un po' di eh, capire dagli, dagli studenti eh, sia la loro conoscenza eh, in termini appunto di sviluppo sostenibile, il tema che oggi stiamo anche affrontando, e, e anche poi però rispetto al, al territorio, questo sviluppo sostenibile che cade un po' dall'alto, dalle Nazioni Unite addirittura, e poi insomma veniamo qui che dal globo lo riportiamo all'interno di un territorio molto piccolo rispetto appunto alla dimensione della terra del territorio pontino. E questa è stata un po' la sfida di, eh, di, di questa ricerca. Lo sviluppo sostenibile naturalmente è, è direttamente e indirettamente legato... Poi alla, al tema eh, cardine della ricerca stessa è quello della migrazione. E questi due temi vanno di fatto di pari passo. E tutti gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, seppur diversi gli uni dagli altri, già come abbiamo visto in questa nostra breve presentazione, sono molto concatenati dalla salute, all'istruzione, all'integrazione, alle disuguaglianze, al lavoro dignitoso, alle città sostenibili. Qualcuno diceva appunto, non lavoro la domenica perché non ho il pullman. Beh, questo è, è al di là poi del lavoro, che quale lavoro uno va, va a compiere di domenica, e qui ci si dovrebbe interrogare, però ad esempio vediamo che al di là del lavoro uno non si potrebbe muovere all'interno del territorio perché la domenica non ci sono dei mezzi pubblici e questo ricade anche all'interno appunto di tutta una struttura del, che lo sviluppo sostenibile in parte direttamente eh, affronta e guarda io vorrei soltanto mostrarvi due tre mh, due tre slide ma giusto per farvi un po' eh, avere tener conto della nostra del nostro lavoro e allora abbiamo non so se lo vedete già e se vedete la slide, ehm, però voglio mostrarvi questa che è un po' eh, come Dario, non si vede? Sì, sì. Puoi metterla in formato si presentazione? Vede. Sì, sì, sì, ok. Okay. Uh, ok, voglio mostrarvi questa immagine che è abbastanza simpatica e è molto famosa nei social network, è un meme, no? E appunto vediamo questo qui con due forme eh, all'interno di... Eh, appunto due forme, una triangolare a piramide e un'altra orizzontale. Insomma la prima immagine è quella di gerarchizzare un po' gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, quale uno è più importante dell'altro e di fatto che l'immagine dice lo rifiuta di fatto, perché non c'è un punto dello sviluppo sostenibile che sia più importante di un altro, più che altro invece nella seconda parte dell'immagine c'è cioè quella di eh, appunto in maniera orizzontale dove tutti gli obiettivi di fatto sono concatenati. L'abbiamo visto appunto eh, prima nel mio caso ad esempio quando si, si parlava di eh, sfruttamento lavorativo dove appunto l'aspetto sanitario si concatenava con quello sociale, con quello dell'integrazione, con quello economico e quindi diciamo abbiamo uno strumento che appunto sono gli obiettivi che ci danno poi... Una, una linea da, da poter seguire per cercare di migliorare un po' la nostra vita all'interno del territorio in, in cui viviamo. E, naturalmente la ricerca si è focalizzata molto sull'inclusione sociale dei migranti nel territorio pontino, che a nostro avviso è secondo insomma, la ricerca che abbiamo portato avanti, si basa soprattutto su tre pilastri fondamentali, che appunto è l'accesso ai servizi del territorio, da parte dei migranti e quindi conoscere bene il, il, il territorio in cui si vive e capire quali sono poi i diritti e i servizi a cui ogni individuo della società ha diritto ad, ad accedere, l'inclusione lavorativa naturalmente, questo tema sappiamo benissimo che il territorio di Latina è appunto come dicevo prima è tristemente famoso per il fenomeno del caporalato. Questo tema qui all'interno della ricerca abbiamo deciso un po' di eh, non affrontarlo eh, fino in fondo, innanzitutto il motivo fondamentale è che ci sono moltissimi studi che hanno molto, insomma, approfonditi, soprattutto qui abbiamo tempi moderni e chi meglio di loro hanno eh, portato avanti eh, un, questo, questo filone qui di, di ricerca, invece quello in cui ci siamo focalizzati noi, visto che anche le attività sono state, eh, sono state le protagoniste all'interno degli studi scolastici, appunto è quello dell'inclusione degli studenti con background migratorio all'interno delle scuole. Naturalmente eh, questo eh, quest aspetto qui è stato molto interessante, innanzitutto perché ci ha fatto un po' capire quali erano le problematiche delle, delle scuole del territorio ma anche problematiche comuni un po' a, a tutto il territorio nazionale che la scuola eh, mh, appunto deve e eh, ha eh, quando si parla di inclusione dei, degli studenti stranieri o degli studenti a commedia un background migratorio e, e da una prima eh, abbiamo insomma portato avanti questa nostra eh, questo nostro obiettivo appunto quello di analizzare eh, il ruolo degli studenti copertando migratorio attraverso una prima suddivisione territoriale. Abbiamo visto che in tutta la provincia di Latina, nonostante eh, ci sia una grande eh, presenza di, eh, di, di comunità migranti, le più numerose dai nostri dati sono quella rumena e quella indiana, ma comunque sono presenti diverse comunità, eh, numerose storiche, come ad esempio la tunisina o la marocchina. E, quello che ci ha fatto però... Eh, inquadrare in, in una prima battuta il territorio è la suddivisione territoriale l'abbiamo suddivisa in tre parti fondamentali la prima è quella legata alle grandi città eh, latina formia e eh, aprilia in parte anche se non faceva parte del progetto ma l'abbiamo voluta un po includere per avere dei dati a disposizione le città di sabaudia e di terracina che l'abbiamo rinchiusa all'interno invece di una seconda categorizzazione e abbiamo utilizzato un po' anche il linguaggio che Marco Mizzolo che tutti insomma conoscete aveva utilizzato nel suo studio appunto definirla eh, zona transurbana che sono appunto quelle zone anche se non è il caso di terracina e sabaudia ma sono quelle zone che, che appunto sono caratterizzate da insediamenti più o meno formali di grandi comunità dei migranti, soprattutto relativa a quella indiana. E una terza. Scusami, Mattia, sì. scusami, devo avvisarti che hai circa cinque minuti. Perfetto. E, appunto e, e una terza territorializzazione è quella invece dei piccoli comuni. Eh, che abbiamo preso in esempio due comuni eh, principali dei Montilepini, che sono i comuni di Sezze e di Priverno. Questa prima territorializzazione ci ha fatto capire un po' di cose. Innanzitutto che ehm, nelle grandi città si, eh, si tende a, un po' a, eh, in, a indirizzare eh, gli studenti eh, verso ad esempio scuole professionali e istituti tecnici. Questo perché? Innanzitutto perché... Si tende a, eh, le, anche le, le famiglie stesse vogliono in un certo modo indirizzare i, i propri figli verso questo tipo di scuole per avere un risvolto professionale diretto dopo, dopo appunto il percorso scolastico superiore, mentre invece nelle zone molto più piccole, eh, come ad esempio Sezze e Priverno, eh, invece... Il numero di se andiamo a vedere i numeri degli studenti stranieri all'interno delle, delle de, de, per esempio dei licei è molto maggiore. Questo ci dice anche che, eh, probabilmente, nelle zone piccole, dei piccoli paesi di montagna, come ad esempio eh, possono essere quelli relativi alla zona dei Monti Lepini, c'è una coesione sociale molto più ampia, dove i migranti riescono di fatto ad integrarsi molto maggiormente rispetto eh, alle comunità e alle realtà delle grandi città oppure come abbiamo visto, delle zone eh, transurbane. Io vorrei lasciare brevissimamente la parola al mio collega Rocco che ci illustrerà velocissimamente eh, due dati e poi le soluzioni che se che secondo noi, secondo gli studenti, insegnanti e associazioni sono adatte per il territorio. Salve. Taglierò. Rocco, se riesci a presentare la tua parte in tre minuti... Vinci, entri nel Guinness dei primati e completiamo la giornata con i ritmi previsti. Sì, taglierò la prima parte dove mi ero concentrato su una fotografia della presenza degli studenti con background migratorio nella scuola della provincia e passo direttamente alle criticità emerse del sistema scolastico durante le nostre attività di ricerca che principalmente sono l'assenza di un servizio di mediazione linguistica e culturale dovuto principalmente a fattori sia di risorse umane e economiche da parte degli istituti scolastici. Alla il mediatore culturale eh, è una figura fondamentale anche nel coinvolgimento delle famiglie de, degli studenti con background migratorio. E eh, a tal proposito, eh, per colmare questo ostacolo linguistico, eh, durante un focus group con eh, gli studenti di una scuola di fondi, eh, c'è stato dato un suggerimento molto interessante che è quello di predisporre degli strumenti da parte della scuola eh, multilinguistici come per esempio il registro elettronico multilingue, eh, proprio per eh, dare la possibilità ai, ai genitori di seguire il percorso scolastico dei propri figli. Un'altra criticità emersa è quella dei, dei corsi di potenziamento linguistico dell'italiano L2, che spesso non sono affidati a docenti con una formazione specifica, ma questo ruolo viene ricoperto da insegnanti di altre discipline già presenti nel, nell'organico dell'istituto scolastico. Eh, bene o male queste sono le tre grandi criticità emerse, oltre, oltre a quello che il, la figura eh, del responsabile dell'inclusione delle scuole spesso tende a sottovalutare i bisogni degli studenti con background migratorio e a concentrare gli interventi con, uh, altri tipi di, uh, uh, su altri tipi di bisogni educativi mentre l'indagine che abbiamo svolto nel, nelle dieci scuole coinvolte dal progetto, eh, hanno, hanno cercato di far emergere le percezioni eh, degli studenti con il proprio territorio, con la scuola e con il fenomeno migratorio in generale. Riporterò, per mancanza di tempo, soltanto alcuni dati un po' più particolarmente significativi. Quando abbiamo chiesto agli studenti qual è l'ostacolo principale per un'inclusione scolastica de, degli studenti con bando migratorio, la risposta, è stata da, è stata, la risposta principale è stata quella che tendono ad isolarsi. Però è interessante riflettere su questa questione per, perché spesso non sono, cioè non sono i ragazzi con bando migratorio ad isolarsi, ma è la, è la scuola stessa che non, che non mette in pratica. Non, okay. eh, la scuola stessa che non riesce ad avere gli strumenti adeguati eh, per una piena inclusione di questi studenti, eh, questa risposta è significativa nel, nel, nel presente grafico. Che mostro. Quando abbiamo chiesto invece, secondo te gli studenti italiani tendono ad isolare o a mostrare diffidenza nei confronti degli studenti con background migratorio? La risposta nell'80% è, è stata sì. Quindi siamo noi, sono gli studenti in generale e la scuola che non, mette in che non mette in condizioni per un adeguato processo di inclusione. Salve eh, Rocco siamo in chiusura un altro aspetto preoccupante possiamo dire che è emerso dall'indagine che abbiamo fatto con gli studenti è quello che il 60% degli studenti dell'agropontino vuole vedere il proprio futuro fuori dal proprio territorio soltanto un 9% vuole rimanere nell'agropontino questa, questa informazione è abbastanza significativa. I ragazzi hanno lamentato possibilità di esperienze lavorative di un ingresso rapido nel mondo del lavoro ed questa è questa stata la motivazione principale per, eh, per la loro partenza. In conclusione voglio mostrare un manifesto per una scuola e sostenibile a 9-21. Che abbiamo costruito eh, tramite diversi confronti che abbiamo avuto con, sia con gli studenti, con i eh, eh, rappresentanti della società civile e con eh, gli insegnanti. I principali punti emersi sono riguardano part, in parte la scuola e in parte il territorio. Eh, per quanto riguarda ah, i punti che riguardano la scuola, no. eh, è il bisogno di favorire l'apprendimento della è lingua legata. non tramite, una didattica, eh. Eh, tramite la tra didattica tradizionale, ma tramite attività che promuovono la socializzazione tra ragazzi, quindi tramite oh. attività, la, di laboratori teatrali, attività sportive e eh, progetti che comunque consentono momenti relazionali emersa anche la necessità della figura del tutor la figura del tutor è una figura che è in grado di accompagnare l'inserimento a scuola degli studenti ne arrivati e può essere uno studente stesso della scuola di seconda generazione del paese dello stesso paese di origine è un alternativo anche a una figura esterna con questo mi taccio eh, per mancanza di tempo e passo la parola a Dario eh, grazie Rocco oh, questa presentazione come i materiali che verranno presentati in tutti i moduli sono ovviamente messi a disposizione dei partecipanti che li riceveranno nelle forme che poi verranno comunicate dagli, dagli organizzatori questo... l'ultima cosa chiediamo anche ai partecipanti di aiutarci ad arricchire questo manifesto alla fine con le vostre proposte riusciremo ad arricchirlo vai Dario benissimo allora a questo punto eh, abbiamo, diamo la parola a, al terzo relatore a Gianni Bottalico che ho già presentato già presidente delle ACLI che sono una grande associazione eh, di promozione sociale, eh, la, anzi sono la rete delle associazioni cristiane dei lavoratori italiani, attualmente eh, è responsabile delle relazioni con le regioni e con i comuni dell'Associazione italiana per lo sviluppo sostenibile, ASVIS, e ci permetterà dal suo punto di vista, dalla sua eh, attività di lavoro e di impegno sociale di avere una visione più ampia su scala eh, eh, ultra provinciale cioè al di là della provincia di Latina l'agropontino una dimensione regionale e nazionale dei problemi di cui ci stiamo occupando il tempo che ci siamo eh, che abbiamo concordato è di circa un quarto d'ora in modo tale che negli ultimi minuti possiamo dare spazio a interventi e considerazioni dei partecipanti prego Gianni Gra grazie dario grazie a voi andrea eh, se ci sei io sapevo che partecipando a questo incontro sarei stato qui ad ascoltare e imparare e non sicuramente a dire delle cose perché eh, ho ascoltato con molto interesse questo questo sforzo questa lettura eh, questo prendere coscienza eh, dei problemi, perché eh, io non ho presentato slide per una questione di tempo e vi rimando rimando a tutte le amiche e gli amici collegati al nostro portale asvis.it, dove potete trovare tante informazioni e c'è anche le cose, alcuni passaggi che farò in questo momento anche rispetto al rapporto, cioè alla fotografia che facciamo noi tutti gli anni rispetto a rispetto alle regioni, come abbiamo fatto ultimamente, le trovate anche nella lingua inglese, eventualmente, quindi questo magari per qualcuno può essere più, eh, più, più comodo. Dicevo, la rappresentazione, cioè la fotografia che eh, ci avete oggi presentato è la fotografia assolutamente di un paese non sostenibile, perché... Le cose che abbiamo ascoltato, i problemi, le difficoltà, le fatiche eh, di carattere economico, eh, di carattere sociale e di carattere ambientale sono la fotografia di questo paese, dell'Italia. La fotografia di un paese che nonostante abbia fatto una scelta forte rispetto all'agenda 2030 e quindi ha sposato, ha accettato, ha condiviso i 17 gol, si è impegnata a raggiungere e a far, ad adempiere raggiungimento di quegli obiettivi, ebbene questo paese, l'Italia, non è in questo momento sulla strada della sostenibilità, ossia significa che questo paese, l'Italia, per gran parte dei suoi gol, nel 2030 non li avrà raggiunti. Non li avrà raggiunti perché eh, la, le sfide, e sono quelle che voi avete elencato, oggi sono sfide assolutamente in questo momento di grande affanno e di grande difficoltà. Tenete conto che purtroppo questo avviene non soltanto in Italia, eh? è avvenuto in Europa, avviene nel mondo, sia anche la famosa crisi pandemica, la crisi che tutti i paesi, tutto il pianeta sta soffrendo rispetto al problema Covid, ecco, questa, questo, uh, questa situazione ha creato e sta creando problemi enormi in tutto il pianeta. Li crea anche l'Europa e li sta creando anche l'Italia. E purtroppo, vedete, una delle ricette, una comunque delle chiavi dell'agenda dell 2030 Dice, guardate che noi dobbiamo costruire un mondo che sia pronto sempre a queste eventualità e abbia gli anticorpi, abbia il sistema, abbia il modo di attutire queste situazioni di difficoltà. Voi sentirete parlare spesso del termine resilienza, l'ho detto in questa, quindi, e tanto è tanto vero che anche voi sentite, leggete sui giornali. Piano nazionale di riforma eh, e di resilienza. Cioè il fatto che comunque una delle, delle grandi lezioni che la nel 2030, al di là del raggiungimento degli obiettivi, è quello che ci dice che dobbiamo rendere questo paese resiliente. Che significa, che significa anche per il territorio eh, come il vostro, quello dove vivete, cercare assolutamente di dare eh, non solo risposta alle grandi, eh, come dire, alle grandi fatiche e difficoltà che voi avete elencato, ma cercare di fare in modo che assolutamente si metta insieme un sistema che sia in grado poi di rispondere e di accompagnare questi, questi processi. Eh, ho detto prima, purtroppo il paese, l'Italia, non è su un sentiero di sostenibilità e non, lo è, e non lo è neanche la regione Lazio, per parlare di una regione dove voi vivete, di un territorio dove voi vivete. Torno a dire, l'elenco delle questioni che avete posto, la mancanza di servizi assolutamente adeguati e strutturati, il tema dell'accesso alla sanità, eh, il tema economico della, del, lavoro, del lavoro mal pagato, tema delle disuguaglianze, il tema della disoccupazione, cioè, sono purtroppo tutte emergenze assolutamente che sono molto forti. E guardate che il tema vero anche in questo paese purtroppo, che questo tema delle disuguaglianze, questi temi, questi elenchi di cose che non funzionano, eh, non, sono, non sono uguali neanche in tutta Italia. Questo è l'altro problema. Cioè, eh, la fotografia che noi abbiamo del paese, non c'è più un, un nord, un centro e un sud. Anche nel don ci sono sacche fortemente con grandi problemi, come ce ne sono sul centro e come ce ne sono sul sud. Quindi purtroppo siamo di fronte a una situazione estremamente, estremamente complessa. Eh, che cosa si può fare e che cosa si deve fare rispetto a una situazione di questo genere? Noi come Alleanza per il Sostenibile cerchiamo di mettere a disposizione degli strumenti di lettura, di quello che avviene, ho detto prima i rapporti che adesso facciamo anche a livello territoriale. Stiamo cercando Andrea, neanche Andrea, quando dico Andrea, Andrea Stocchiero, così lo, lo, lo, è lì nella penombra, è lì che ci sta ascoltando. Con Andrea abbiamo stiamo lavorando appunto su questo. È importante in questo momento costruire delle reti sul territorio rispetto a questo. La, lo studio che è stato fatto a parte vostra, questo eh, elenco, eh, ma io ho detto prima consapevolezza dei problemi, è un fattore già importante. Eh, abbiamo bisogno in questo momento, e noi come ASVI, stiamo cercando di accompagnare un po' i territori, proprio perché queste situazioni, eh, queste, queste gravi mh, queste gravi problematiche oggi presenti sul territorio e all'interno dei territori anche in maniera diversificata eh, hanno bisogno di alcune, di alcune risposte e hanno bisogno di essere accompagnati. Guardate, eh, la, mh, ogni regione eh, deve, costruire, sta, deve scrivere la propria strategia di sviluppo sostenibile. Dire strategia di sviluppo sostenibile per una regione vuol dire dare risposta a quei problemi che voi avete poc'anzi denunciato, dare soluzione a quei problemi che poc'anzi avete denunciato, dare, eh, come dire, anche, i, indicare delle strade, indicare delle politiche che servono a risolvere i problemi che voi avete elencato. Tutte le regioni, ve lo dico perché eh, è importante secondo me questo, Tutte le regioni devono assolutamente scrivere le loro strategie regionali, che significa guardare ai problemi del suo territorio, analizzare quali sono i problemi e dare e dichiarare come, quando e perché darà risposte a quei problemi. Questo è un passaggio importante che vorrei che non ci si dimenticasse, perché c'è, come dire, da una parte c'è una chiarezza di responsabilità le istituzioni che devono dire come si, risponde, come si deve rispondere ai problemi, ma anche, ma anche la responsabilità nostra insieme, noi, noi che siamo oggi collegati, nel fatto che abitiamo i territori, ne viviamo i loro problemi e dobbiamo prendere consapevolezza che anche noi abbiamo dei doveri, oltre che diritti, rispetto a questo e che dobbiamo accompagnare il più possibile questi processi. Dichiarando, denunciando anche le cose che non fanno, confrontandosi con le istituzioni, con le istituzioni locali, con, con i territori, proprio per, dare una, per costruire risposte intorno a questo. Quindi, come dire, eh, io eh, sono molto positivo rispetto a questo, rispetto a quanto potessi esserlo qualche tempo fa. Perché, come dire, abbiamo oggi tutti quanti degli strumenti da mettere in campo, dobbiamo solamente assumerli, tutti quanti. Ecco perché è importante, ho sentito che ci sono anche i rappresentanti di associazioni, eh, mi rivolgo particolarmente anche a loro, a tutte le, le organizzazioni sul territorio, abbiamo bisogno di costruire reti intorno a questo. Noi stiamo cercando di promuovere sui territori, come dire, delle reti che prendono cura, si prendono a cuore il tema della sostenibilità e accompagnano questo processo della sostenibilità. Stiamo cercando di promuovere sul territorio reti di associazioni, di soggetti, che dove ciascuno, per le proprie peculiarità, per le proprie missioni, per il proprio agire, ecco, si mettono insieme per cercare di dare una risposta da una parte, ma anche assumere consapevolezza rispetto a questo. È un grande, una grande occasione che abbiamo. Abbiamo una grande questione politica di far valere le nostre idee, di far valere i nostri progetti. Certo, lo dobbiamo fare avendo cura e avendo anche consapevolezza che non siamo più, a qualche anno fa, il tema del lavoro non può più essere visto soltanto in una certa maniera. Il lavoro oggi ha una dimensione che avete detto voi economica, deve essere ben pagato, deve essere assolutamente remunerato, Deve esserci il lavoro per tutti, è un lavoro giusto. C'è una dimensione sociale e c'è anche la dimensione ambientale. Non possiamo costruire realtà economiche, realtà produttive su territori che se danno lavoro e fanno anche ben, pagano anche bene gli operai o i dipendenti inquinano l'ambiente. Quello non è sostenibilità. Non è sostenibilità. Quindi abbiamo bisogno di accompagnare questi temi, questi problemi in maniera come l'agenda ci insegna e quindi anche il nostro agire, parlo io dalle ACLI, io il tema del lavoro non posso più guardarlo con gli occhi del, di ieri, dovevo guardarlo con questa consapevolezza che ha un impatto ambientale, che ha un, deve avere un impatto economico e ambientale sociale, che devono stare insieme. Le nostre associazioni, ciascuno, chi lavora in campo economico, chi lavora nell'ambito sociale, chi lavora nell'ambito ambientale, devono cambiare questa loro prospettiva. Ecco il salto. Non dobbiamo cambiare le cose che facciamo, dobbiamo cambiare la prospettiva nella quale collochiamo le cose che facciamo. Ecco perché è sono importanti le reti. Perché le reti sono ricchezza, le reti sono esperienza, le reti sono know-how, le, le reti sono conoscenza, le reti sono esperienza. Mi permetto e chiudo semplicemente perché torno a dire non ho nulla da insegnare o soltanto da apprendere da quello che avete fatto voi, però vorrei proprio lasciarvi, eh, volevo che ci lasciassimo con questo messaggio di sfida ma anche positiva eh, e torno a dire, ricito Andrea perché su questo ci ha creduto, ci sta credendo, ci sta lavorando moltissimo non a caso credo che abbia messo anche questo incontro proprio per queste ragioni ecco. abbiamo bisogno di fare, questo, di fare questo percorso assolutamente insieme, quello di assumere questa, questa consapevolezza. Queste sfide, questi temi non, ne, non li possiamo affrontare insieme, ma con questo nuovo approccio. Quindi da una parte eh, l'Associa Civile, i suoi cosetti, i corpi intermedi, gli stakeholder, quelli che si chiamano oggi e dall'altra istituzioni. Dobbiamo incominciare a, a interloquire, noi avendo chiaro la nostra progettualità, interloquire con le istituzioni che credo, speriamo, che abbiano anche la loro procedura o comunque abbiano le loro scelte. Chiudo in una nota positiva. I soldi che stanno arrivando dall'Europa devono servire per fare queste cose, se no sono soldi sprecati e anche qui la nostra battaglia insieme, come ASVI, insieme a tutte le nostre associazioni, un modello, non bastano soltanto le idee di cosa fare, ma bisogna sapere anche il modello di come le facciamo e come governiamo questi processi. Quindi i territori saranno importanti. Il processo dal basso, il coinvolgimento, i soldi che arriveranno su tutto il vostro territorio devono essere gestiti insieme anche a voi, insieme alla vostra conoscenza, alla vostra esperienza. Altrimenti non sono soldi, sono sprecati, anche questo. Quindi abbiamo una... Consentitemi una battaglia politica da fare insieme. Le amiche e gli amici che arrivano da altri paesi, non dell'Italia, sono con noi e devono essere con noi i protagonisti di questo percorso, perché anche qui l'Agenda 2030 ha questa, ha questa anche questa ambizione, assolutamente, quello di tenere assolutamente insieme, di tenere insieme tutto questo mondo e soprattutto di tenerlo il più unito possibile. Quindi mi permetto semplicemente di lanciarvi questo, questo messaggio di lavoro comune eh, e anche di disponibilità, come Alleanza per il Sostenibile. Eh, noi sono nati sui territori delle, delle realtà, si sono chiamate in Toscana, Toscana 2030, in Liguria, Liguria 2030, eh, si sono dati, ci sono, eh, a Pisa è nata Pisa 2030, sta nascendo da Arezzo. Quindi, diciamo che non ci sono, delle, come dire, non ci sono dei confini precisi. Ci sono però, come mi pare di capire da quello che mi avete detto, dei territori molto omogenei come il vostro che vive alcuni problemi che per esempio potrebbe prendere a cuore questo aspetto. Quindi penso agli amici e amici della Caritas, penso agli amici della, della, della, di Agenda 24, Giro, credo di aver detto sbagliato, e, e di altri soggetti che prima sono presentati e tante altre, che secondo me c'è un grande lavoro comune da fare su quel, su quel territorio. Quindi eh, mi lancio questo, questo appello a farlo, è una disponibilità totale da parte dell'Alleanza del Sviluppo Sostenibile a darvi una mano per quello che possiamo e sappiamo fare. Mille grazie Gianni, ringraziamo eh, questo intervento che ci porta l'esperienza e la disponibilità dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile come strumento anche per monitorare e promuovere il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo eh, sostenibile dell'Agenda 2030. Abbiamo circa otto minuti per interventi, considerazioni e tutto quello che ritenete opportuno fare e dire. Eh, microfono aperto, a voi la parola. Sì. Mm. Mm. Mi ha fatto venire in mente una cosa, la difficoltà che io trovo e ho sempre trovato a fare rete in questo territorio non è facile. Ehm, io ho lavorato 25 anni in contesti per cui, poi era, proprio nella mia cultura fare rete, almeno io quando ho iniziato a lavorare al nord, era tutto sulla rete e qui ci sono sempre state delle grosse difficoltà. Non lo so perché questa è un'altra cosa che mi veniva in mente, era il vero che noi abbiamo questo purtroppo ahimè, record negativo rispetto a imprese che non si comportano bene, che finiscono sui giornali di sfruttamento, però non si è mai pensato a valorizzare, che ne so come fanno da altre parti, premiare, coinvolgere, soprattutto coinvolgere, Aziende che io conosco e che conoscono anche altri, che invece sono gli esempi, noi abbiamo anche delle, delle buone aziende nell'applicazione dei contratti eh, per l'agricoltura, insomma, che, ecco, questo è un aspetto che anche qui si tende sempre a quel poco di rete che c'è, c'è molto distacco fra eh, imprenditoria da una parte e il sociale, fra virgolette, dall'altra. Bene, grazie yes. Barbara. Eh, al Cespi stiamo lavorando parecchio con diversi progetti eh, alla valorizzazione delle buone pratiche, che poi è, è ciò di cui, di cui parlavi. Effettivamente l'indicazione di buone pratiche, a volte ottime pratiche, può anche essere una indicazione per i consumatori e, e i consumatori spesso poi laddove le reti funzionano sono parte delle reti quindi e, e a volte le buone pratiche anche inducono all'emulazione quindi certo chi fa cattive pratiche perché è, è, è cattivo dentro diciamo così è cattivo operatore forse non si convince ma la presentazione e sviluppo di di, di, di esempi virtuosi può aiutare anche a, a rendere sempre più impopolari e isolare invece eh, quelle iniziative che, che, che poi macchiano anche l'identità di un territorio benissimo Altri, altre considerazioni? Eh, Dario, eh, sono Sergio. Eh, otto minuti sono troppo pochi eh, per sviluppare un argomento. Io propongo di rimandarlo alla, a una seconda riunione eh, perché eh, eh, noi, cioè io ho, ho tanti operatori che vedo qui che stanno insieme con me, no, siamo tutti persone concrete non facciamo studi, non facciamo analisi, non facciamo eh, pens grossi pensieri, noi siamo attivi sul territorio, e a, a, purtroppo non a 360 gradi eh, perché abbiamo qualche difficoltà per portare avanti i nostri progetti e eh, essere utili in questa realtà che dobbiamo anche analizzare politicamente ben schierata in tutto il territorio per cui abbiamo effettivamente come dice anche Barbara difficoltà di dialogare per cui parlare adesso sarebbe arrivare forse alle nove e mezza quindi mi astengo va bene sappiate che alla prossima ci sono Bene, Sergio, grazie. Ti sei, mica ti sei astenuto tanto, eh, hai detto, e allora eh, ci hai ricordato e ogni tanto noi ricercatori ci troviamo di fronte a chi ci ricorda, con, con orgoglio giustamente per chi lo fa, che ci sono anche le persone del fare sul territorio e, e non solo quelle dell'osservare e ricercare. Tuttavia, quello che dicevi sul fatto che chi lavora tutti i giorni sul territorio, nei campi, nello sviluppo, eh, spesso non ha o poi un approccio a 360 gradi. Ecco chi fa ricerca, cerca, tenta di mettere insieme queste esperienze per poi rilanciarle a tutti con una visione di 360 gradi che si fa attraverso i, le fette di realtà che ognuno di, voi, che ognuno di voi tratta e porta. Scusa, vorrei eh, Dario, posso prego, però Gianni, no, perché Sergio ha ragione. Ma vorrei dire, Sergio, eh, eh, guarda che la, la partita che giocheremo nel prossimo futuro, non troppo lontano futuro, sarà una partita proprio su, sui tavoli, anche su, su, su questo, eh? sul fatto che comunque anche le risorse economiche verranno messe in campo comunque a tutti i livelli, Dovranno essere coerenti con questo. Ecco perché è importante, sono importanti questi passaggi. Anche il fatto di fare rete. E quindi come dire per, permetti, rispetto, anche interlocuzione con le istituzioni rispetto a questo, è riferito anche al fatto delle risorse che verranno messe in campo come, quando e perché? Ecco, vorrei che questo fosse chiaro, altrimenti diventa fra qualche anno, le risorse economiche messe in pente dalle regioni, anche rispetto alle associazioni, saranno date sulla base di quanto saremo pronti noi a recepire, a lavorare e a operare coerentemente con questo. Eh. Vorrei che fosse chiaro che questa... Cioè, come l'Europa chiederà a Paese Italia di essere coerente con l'Agenda 2030, dovranno essere coerenti anche a cascata le istituzioni nei nostri confronti. Quindi abbiamo un tema da affrontare. E ragione quando ci dobbiamo Abbiamo un tema da affrontare come associazioni, perché o ci rendiamo coerenti, Rispetto anche noi rispetto a questo, altrimenti veniamo tagliati fuori e guardate, ve lo dico, rimaniamo tagliati fuori da tanti altri che magari i nostri mondi non ci sono, che si stanno organizzando per dare risposte rispetto a questo. Eh. Va tutto va il bene. mondo del privato, del voce, privato va bene. Vengo dopo. Vengo dopo. Bene, va. allora eh, siamo arrivati alla, alla chiusura di questo incontro. Quanto diceva Sergio, eh, ha ovviamente ragione in otto minuti. Non, non, non decolla, il pensiero insomma non, non, non decolla e soprattutto non si articola eh, sì. come è giusto che, che faccia, eh, comunque avete davanti non otto minuti ma 14 ore di eh, altri incontri in cui si parlerà di protezione dalla discriminazione e dallo sfruttamento, di comunicazione sul tema delle migrazioni e del lavoro dei cittadini migranti che quello conta molto per creare inclusione e come si fa l'inclusione sociale nell'agropontino l'associazionismo nel territorio che è il problema che poneva poi Barbara no? perché va bene tu puoi fare un'associazione ma poi se le associazioni non si associano fra loro e non fanno rete non si va molto lontano la partecipazione e una valutazione di tutto il percorso eh, formativo senza dimenticare il tema dei, delle rimesse, della gestione delle risorse finanziarie. Quindi tutti i temi trasversali a ciò che ci siamo detti, altri temi ancora e spazi per tirar fuori quello che la vostra esperienza concreta sul territorio e nel lavoro eh, vi suggerisce e vi induce a condividere con gli altri, ci saranno. Quindi a questo punto io ringrazio tutte e tutti. Se i miei colleghi o chiunque di voi non, ha, eh, non intende aggiungere altro, eh, chiudiamo qui e nei prossimi giorni sarete messi in condizione di accedere a tutti i, alla presentazione eh, che oggi è stata molto, molto sintetica eh, della ricerca del CESFI e complessivamente i materiali che verranno utilizzati in questo Incontri grazie di nuovo. Buonasera, buona cena. Buonasera, buon lavoro a tutti. In bocca al lupo, a tutti. Buonasera. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Arrivederci. Grazie Buonasera a tutti, grazie ancora. Grazie, ciao.